Thank you. come un docente dell'Università di Urbino che da molti anni si occupa di studiare come le acque attraversano le nostre montagne, o meglio di come l'acqua che raggiunge la, la pioggia, che raggiunge la superficie dei nostri territori, attraversa l'interno delle montagne e raggiunge la superficie attraverso le sorgenti. Il, la mia Presentazione riguarda l'acqua e il titolo è proprio L'acqua che berremo e questa declinazione al futuro. In questa declinazione al futuro sta il significato, il messaggio che voglio trasmettervi sul fatto che l'acqua eh, con la quale noi interagiamo continuamente, perché bisogna ricordare che l'acqua è la base fondamentale della vita. L'acqua con la quale noi interagiamo fa parte di un ciclo e quindi tutto quello che andiamo a modificare poi ritorna nei nostri rubinetti, nei nostri bicchieri di acqua, nelle nostre bottigliette di acqua per eh, eh, alimentarci continuamente. Questa mia comunicazione riguarda proprio uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 in particolare il goal numero 6 che interessa l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari e questo viene indicato soprattutto per garantire a tutti questo goal è per garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e soprattutto delle strutture igienico-sanitarie e poi vedremo come come articolerò questo attraverso Pochi punti, uno che riguarda la sostenibilità, l'altro che riguarda il ciclo dell'acqua, proprio che è l'elemento base del, per comprendere i meccanismi di, eh, di funzionamento di quello che è appunto il ciclo idrologico. Poi vedremo la sostenibilità e la gestione integrata e cosa soprattutto possiamo fare noi con azioni individuali ma anche con azioni collettive per far sì che questa risorsa sia rinnovabile, venga preservata e sia qualitativamente e quantitativamente eh, utile e disponibile. E infine vedremo alcuni consigli, alcuni consigli, di, alcuni consigli di, rettu, di lettura. Cos'è la sostenibilità per l'acqua? L'acqua dal punto di vista delle, di un geologo, della geologia, bene, l'acqua fa parte appunto del ciclo che tutti noi conosciamo e all'interno di questo ciclo avvengono tutta una serie di processi che è importante conoscere. E l'obiettivo appunto di questa breve comunicazione riguarda la necessità di essere sensibili a quello che è la, il ciclo dell'acqua, conoscere i meccanismi con cui le acque eh, entrano in questo ciclo tutti i processi che avvengono per avere una maggiore consapevolezza, per essere dei cittadini consapevoli di de quelli che sono i processi naturali che avvengono nel nostro territorio e questo con l'obiettivo di avere una sostenibilità della risorsa. Cos'è la sostenibilità per un geologo? È preservare quello che è il ciclo dell'acqua, interagire eh, al, nel minor modo possibile all'interno del ciclo dell'acqua. L'acqua, il suo ciclo naturale che tutti noi, eh, tutti noi conosciamo, sappiamo che dall'evaporazione dei mari si condensa nelle nuvole, le nuvole arrivano sulla terraferma, rilasciano eh, attraverso la pioggia o attra attraverso altri fenomeni come per esempio anche la neve, una discreta quantità di acqua e questa, eh, di, di pioggia, questa pioggia che raggiunge la superficie penetra nel sottosuolo e eh, poi riemerge dalle sorgenti, alimenta i torrenti, i fiumi e se ne torna al mare. E questo è il ciclo dell'acqua, ma è importante anche comprendere quello che è il bilancio idrologico perché la base di tutto, eh, di tutto questo, di questo processo, di questo ciclo, adesso vedremo, è il bacino idrogeologico, il bacino di raccolta delle acque e soprattutto un'equazione molto molto semplice che vedete scritta lì in basso, che è il bilancio idrologico, che sintetizza la quantità di acqua che entra all'interno della Terra rispetto alla quantità poi che viene restituita alle sorgenti e poi che defluisce al mare. E se vedete, nella parte a sinistra c'è la pioggia, ovviamente, alla quale va sottratta una quantità significativa di quella che è l'evapotraspirazione e l'evaporazione, operata sia dal calore, ma soprattutto l'evapotraspirazione dalla vegetazione e, da, e dalla vita che eh, c'è sulla superficie terrestre. Questa quantità, quindi la pioggia meno l'evapotraspirazione, deve essere uguale a quello che l'acqua defluisce superficialmente l'acqua che si infiltra, cioè quella che è chiamata infiltrazione sociale, eh, efficace, e soprattutto quelli che sono i prelievi, i prelievi della, da parte delle, eh, delle attività antropiche. E il suo ciclo naturale è proprio questo, dalle montagne alla sorgente, alle sorgenti che sono captate, nel nostro appennino avviene proprio questo, tutti i... <coughs> Le precipitazioni che avvengono sulle aree montane ma anche su alcune aree collinari poi vengono restituite a valli e arrivano attraverso eh, opere di presa e gli acquedotti sui nostri rubinetti, eh, rubinetti di casa. La base del ciclo, del ciclo dell'acqua è il bacino idrografico e il bacino idrogeologico che vedete qui rappresentato in maniera molto schematica eh, che confluiscono, che raccolgono questi bacini una certa è l'area di raccolta della, delle piogge e queste piogge poi la parte che si infiltra viene convogliata alla sorgente. Ma il bacino idrogeologico, il bacino idrografico, esso stesso rappresentano degli elementi molto importanti riguardo ai processi sia fisici che chimici che avvengono all'interno della montagna. Perché nelle nostre montagne calcaree soprattutto avvengono dei processi fisici che riguardano il trasferimento fisico dell'acqua dalla superficie alla sorgente. Questo trasferimento fisico ha dei tempi, chiamati tempi di residenza, all'interno di quello che è il serbatoio idrico. La montagna è un serbatoio o reservoir, come viene chiamato tecnicamente. All'interno di questo serbatoio avvengono dei processi di trasferimento che impiegano tempi che vanno dalle... Ore a dei mesi, trasferire l'acqua dalla zona di infiltrazione alla zona della sorgente. E questa è una delle caratteristiche principali delle nostre montagne appenniniche. Hanno tempi di ricarica molto veloci, ma come vedremo hanno anche un'alta vulnerabilità dal punto di vista dell'inquinamento. L'altro è processi, dicevamo processi fisici, ma anche processi chimici. Tutti gli scambi che avvengono dal punto di vista chimico, la mineralizzazione delle acque avviene. La mineralizzazione delle acque sotterranee attraverso uno scambio delle oligoelementi che sono presenti nella roccia, che vengono acquisiti attraverso eh, reazioni chimiche di corrosione, ad esempio, nell'acqua. Eh, nell e questa poi è l'acqua che noi conosciamo, che <coughs> eh, beviamo dai nostri, eh, dai nostri rubinetti, che viene convogliata alle, nelle nostre case degli acquedotti. E, L'obiettivo è conoscere esattamente il percorso che fa quest'acqua, quindi sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista chimico. Questa è una, una delle montagne meglio studiate dell'Appennino, a cavallo tra l'Umbria e le Marche, dove... È, è stato possibile studiare con estremo dettaglio tutti questi processi sia fisici che chimici. Dicevo importanti i tempi di trasferimento perché se da un lato la rapidità della ricarica ci permette di avere e rigenerare la risorsa in tempi abbastanza rapidi, eh, dall'altro canto eh, i tempi bassi di residenza non consentono quando eh, soprattutto avvengono delle piogge nei periodi estivi eh, tempi di autodepurazione delle acque dal punto di vista batteriologico e questo qualche volta crea dei problemi sulla qualità delle acque. E' acque appunto che poi riemergono dai, eh, dai massicci, massicci carbonatici. Ma l'acqua oggi sappiamo anche che è interessata da quelli che sono eh, i, i cambiamenti climatici e quindi la variazione sia nella quantità ma anche nella qualità dei, della pioggia e di tutte le meteore che arrivano sulla superficie terrestre e pongono dei seri problemi sulla qualità ma anche sulla disponibilità stessa della risorsa. Questo, in questa mappa vedete proprio quello che è il livello dello stress idrico nel mondo e noi qualche volta pensiamo come cittadini de, italiani, ma de, di questi territori del, dell'Italia, pensiamo che questo non, è un problema che non riguarda il nostro territorio, ma se noi andiamo a vedere in dettaglio, questa è una... <coughs> Analisi fatta con dati satellitari in cui nel maggio 2021, quindi questo periodo qui, vediamo che c'è uno stress idrico, c'è cioè deficit di acqua nei nostri, nei nostri territori. Quindi il problema della qualità de e la quantità della risorsa idrica è un problema molto, molto importante, soprattutto nella sostenibilità e nella gestione integrata che è uno degli obiettivi eh, importanti. C'è l'acqua, questo ciclo, dove noi effettuiamo dei prelievi, questi prelievi poi <coughs> interagiscono sia nelle attività industriali, sia nell'agricoltura, ma soprattutto nell'ambiente umano. Basta pensare al nostro consumo personale di acqua e la restituzione in quantità, ripeto, e qualità incide in maniera sostanziale nella gestione e nella sostenibilità della, di questa risorsa. Cosa possiamo fare? Possiamo fare delle azioni individuali e quindi come dicevo all'inizio, essere persone, cittadini consapevoli attraverso la conoscenza di processi naturali. Io devo conoscere, devo studiare come eh, avvengono questi processi naturali in maniera tale sia da salvaguardarli ma anche di poterli utilizzare in maniera intelligente e sostenibile. Come cittadino posso anche sollecitare le amministrazioni alle buone pratiche di gestione integrata delle risorse idriche Ovviamente ridurre l'inquinamento, aumentare il riciclaggio, ridurre tutti gli sprechi di acqua e eh, rispettare tutti gli ecosistemi legati all'acqua e legati anche a quella che è la biodiversità perché l'acqua, ripeto, è la vita. Ma come persona posso anche ricordarmi di chiudere il rubinetto mentre me lavo i denti, per esempio, o durante la pulizia delle lavastoviglie, utilizzare meno acqua, utilizzare la doccia rispetto al bagno, riciclare l'acqua e utilizzare anche eh, per esempio la borraccia per avere una eh, sostenibilità maggiore anche rispetto all'inquinamento. Le azioni collettive eh, che io posso sollecitare presso le amministrazioni riguardano soprattutto le pratiche della eh, diminuzione delle acque reflue non trattate eh, immesse nei corpi idrici, aumentare il riciclaggio e il riutilizzo, aumentare l'efficienza della risorsa idrica eh, migliorare la gestione della rete idrica e fognaria è uno dei goal di questa Agenda 2030 attuare la gestione integrata delle risorse idriche a, a diversi livelli anche attraverso la cooperazione transfrontaliera. L'Italia, qui in Italia centrale non abbiamo eh, problemi di eh, frontiere ma esistono per esempio problemi regionali, molti acquiferi come vi ho fatto vedere prima, acquiferi carbonatici che stanno sulle nostre montagne a cavallo tra l'appennino appartengono a regioni e a comuni diversi, è importante che ci sia questa cooperazione soprattutto per proteggere e far sì che gli ecosistemi legati all'acqua, montagne, foreste, zone umide, fiumi, faldaquifere, laghi, tutti i corpi idrici in generale, vengano protetti e vengano gestiti in una, in una maniera sostenibile. Consigli di lettura, due, eh, vi consiglio due libri eh, abbastanza facili da, uh, da leggere, uno è il libro sull'acqua, sto una storia straordinaria di Alok Jha, del 2000, eh, 2019, e l'altro, che è molto più divulgativo per i ragazzi, c'era una volta una goccia. Eh, infine vorrei, oltre ai libri, vorrei anche suggerirvi alcune località da visitare qui nel, in Italia centrale che eh, riguardano il ciclo dell'acqua. Una è per esempio un luogo magico, molto bello, sono le sorgenti del Giordano a Montenerone, oppure il fiume Candigliano a Piobico, anche se ultimamente è un po' inquinato, le marmitte dei giganti a Fossombrone, la foce del fiume Metaurafano, il fiume Cesano che nasce nel Catria, nella zona di Fontavellana e raggiunge poi la costa Adriatica, e in ultimo la Gola del Furlo. Qui ci sono le coordinate per eh, raggiungere queste, queste località. Grazie a tutti.